grazie a Dio la volte io penso che su questa terra abbiamo questo linguaggio grazie ma non è nulla davanti a Dio ma non abbiamo altre parole dunque un giorno io ho un zio a Genazzano questo zio parlò con una donna che aveva il marito il padre e un figlio, figlio maschio, e gli disse che aveva un nipote che era evangelico. E questa donna gli disse, perché non fai venire? Il mio zio mi scrive una lettera di invito di andare a Genazzano di domenica, perché il giorno io lavoravo, andai, parlai. Questa lettera che mi arrivò, mentre la stavo leggendo, sentivo una presenza di Dio dalla testa giù e la rileggevo la stessa cosa ora non ricordo il giorno che mi arrivò ma io la stavo leggendo tutti gli istanti ogni po' di tempo me la leggevo per sentire questa meravigliosa presenza di Dio Vado lì, la prima domenica parliamo un pochino di Gesù e c'è il testimonio di Gesù che mi ha salvato perché noi che, che dicevo e se mi ha salvato, è eh, quello che ha fatto a me. E poi dico, ci rivediamo domenica. Vado la domenica appresso e trovo questa stanza piena di gente. Perché questa stanza si trovava in una piazzetta. Poi c'erano 3-4 gradini, c'era una porticina. E dopo 7-8 metri c'era una monocamera giù in fondo. E io testimoniavo che lui Gesù aveva fatto a me e basta perché aveva un anno di fede perché era nel mese di gennaio de, del 48 il Signore mi aveva, aveva battezzato nel Spirito Santo nel 46 a novembre poi arrivato e la gente aumentava senza che io parlasse con qualcuno ora che è successo? il Signore cominciò a benedire a battezzare nello Spirito Santo e io ero un bambino e gli dicevo sempre domenica vi porta il pastore io domenica vi porto il pastore ma siccome il pastore ti piace, era molto intelligente, un vero servo di Dio. E ci e... E comincio a benedire. L'altra domenica ancora, il corridoio pieno di gente. Mi mandano a chiamare, la piazza era così. Mi chiamano di andare fuori, che poi io che gli dicevo sì. che Gesù mi ha salvato e basta, perché potevo potevo dire, Signore, salva dal peccato, guarisci, sei battezzato, volevo spiegare perché ero un bambino nella fede. Sì. Non mi hanno fatto di una parola. E gridava a destra, e gridava a sinistra che voleva che io me ne andassi via, venivano i carabinieri, i carabinieri mi portarono dentro e lì io no, non è che avevo paura, no, zero, ma a me la paura non esisteva più per le cose di Dio. Io sento a Marasha, se io non mi sento non vengo domenica, ma se io mi sento io vengo. Mentre andavo a Genazzano quella domenica, con me veniva il fratello Tramentozzi, era un caro frissimo fratello, e io se lo usavo pure e gli faccio, mentre stavamo sul trenino dico Angelo, qui oggi succederà qualche cosa perché sentivo di dentro un contrasto nello spirito infatti arrivarono i carabinieri poi arrivato la domenica appresso, il Signore continuò a battezzare, a benedire ne battezzò parecchi e a convertire un giovane diceva 3-4 anni meno di me Stavamo lì a pregare nella casa sua, in questa monocamera, entra, questo mi ha raccontato lui poi, e chiude la porta, sta in piedi, e lì il Signore, tutto in ginocchio, stava benedicendo, un certo momento sente questa porta, che gli sbatte dietro la schiena e cade per terra. Lui si gira, la porta era chiusa, capì che è Dio... Cadde per terra piangendo però e si convertì. Gloria a Dio. Eh. Se lo battezzò nello Spirito Santo. Poi che è successo? Corridoio pieno, a piazza piena. Si vede che il prete gli aveva detto che noi non credevamo a Maria. E infatti mi, mi chiamano fuori e tutti quanti per la casa e in piazza e mi riportano un'altra volta in caserma. Per lungo la strada io rimanevo meravigliato, ma come fanno? Quello è sapere che io sto qui. Poi c'era una donna, una ragazza, che nonostante stavo in mezzo ai carabinieri, veniva, che mi voleva, faceva, non mi ha messo le mani addosso, ma io non avevo nessuna paura. Mi riporta in caserma una volta. E c'è il solito ammonimento. Dice, guarda, non venire più di qui. Perché vedi qui, io sento, è inutile che parliamo. Io se mi sento vengo. Io ho continuato, ho visto convertite delle anime, sono diventate degli agnellini. C'era un cantoniere che c'era la casa cantoniere lì fuori di Genazzano e questo aveva il vizio di umbriacarsi. Questo si sposò. Una moglie era convertita di Sonnino, pensa, però eh, non frequentava più niente questa donna. E questo qui, quando si umbriagava la sera, erano guai perché il vino c'è a chi gli a ridere e chi invece diventa cattivo. Lei si doveva chiudere nel bagno che gli è successo? la moglie vede che aveva un po' bevuto e riesce lei pensò adesso qui stasera sono guai seri un'altra volta fatto. va a bere c'è un brian che viene qui e fa guai per me questa bicicletta ha raccontato lui che la guidava andare a casa di questa donna non lo so quello che gli ha detto ma gli aveva parlato certamente di Gesù che fa? ritorna a casa bussa alla porta la moglie gli apre e lui dice la pace sia in questa casa. La moglie se lo guardava un po' sospettosa e dice adesso prende in giro pure il Signore. Invece no, si era convertito, si era convertito. Tant'è vero che poi, subito, eh, mentre stavamo in preghiera, in un certo momento il Signore lo prende sotto potenza, va, va a finire sotto al letto, e esce fuori parlando nove lingue. Il più caro fratello del Gene Se Il Signore continuavo a pensare. Allora tutte queste esperienze che non sono partite da me è chiaro e mi hanno portato a parlare di questa dottrina, un vero credente, cioè che è scrupoloso nel servire Dio. è con lo spirito, è con l'anima, e che lo può manifestare col suo corpo. È impossibile che non sia perseguitato. Bene o male. Ebbene, il capo spirituale della Chiesa è Gesù. E allora, infatti nei Efesini 1,22 è scritto Cristo è il capo supremo della sua Chiesa, al di sopra di tutte le cose, di ogni cosa. Tutto deve partire da Gesù. E nel capitolo 16 di Giovanni, i versi 13 a 15, avvertì i suoi discepoli che lui doveva andare via, ma io non vi lascio orfani, io vi manderò lo Spirito Santo, esso vi guiderà in tutta la verità, e esso lo Spirito Santo prenderà del mio, mio e ve lo annunzierà.